Ciao a tutti oggi prepareremo la ciambella alla Nutella il tempo di preparazione della ricetta è di 60 minuti circa per questa ricetta noi utilizzeremo questo stampo al silicone voi potrete utilizzare un qualsiasi stampo del diametro di 24 26 cm che andremo ad ungere con il nostro staccante per teglie gli ingredienti sono farina fecola lievito per dolci vanillina Nutella, cacao, yogurt bianco, olio, uova e zucchero. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo andando a inserire la farfalla all'interno del boccale. Versiamo le uova e lo zucchero. E andiamo ad amalgamare per 4 minuti a velocità 4. Adesso aggiungiamo l'olio. lo yogurt e la nutella e Amalgamiamo il tutto per 3 minuti a velocità 4. Nel frattempo preriscaldiamo il forno a 170 gradi in modalità statica. Adesso aggiungiamo un pizzico di sale al nostro impasto, il cacao, la farina e la fecola. Facciamo amalgamare per un minuto. A velocità 4. Adesso aggiungere il lievito per dolci. la vanillina vediamo un attimo sul fondo un po' e amalgamiamo per un altro minuto sempre a velocità 4. L'impasto è pronto. Andiamolo a trasferire nel nostro stampo che abbiamo precedentemente unto con lo staccante per teglie. Adesso andiamo a infornare a forno statico preriscaldato a 170 gradi per 45 minuti e poi faremo la prova a stecchino per verificare la cottura ciambella alla nutella grazie e alla prossima ricetta